dove si possono trovare più facilmente cose di questo tipo prima di iniziare ragazzi vi chiedo solo di lasciare Un piccolo like e soprattutto Di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto Altrimenti vi perderete tutti i prossimi video che arriveranno E ragazzi ho letteralmente preparato un file Per farvi capire come funzionano gli archi Su questo canale solo qualità signori Quello che vedete in verde L'arco non comune è l'arco standard Dall'arco standard ragazzi si possono Craftare due tipi di arco o quello Meccanico oppure quello primitivo Per craftare l'arco meccanico Bisogna trovare un arco normale più Quattro componenti meccaniche. Mentre invece per l'arco primitivo ci vorrà sempre un arco e quattro ossa. Dall'arco meccanico e l'arco primitivo si possono ottenere altri due archi a testa. L'arco meccanico esplosivo, l'arco meccanico ad impulso. Abbiamo l'arco primitivo di fuoco e l'arco primitivo puzzolente. Per craftarli, ragazzi, avrete bisogno. Per l'arco esplosivo, 6 granate. Invece, per l'arco di impulso basterà sempre un arco meccanico più due impulso. L'arco di fuoco invece si può craftare partendo da un arco primitivo. E aggiungendo o una tanica di benzina Oppure si può anche aggiungere una lucciola Mi pare che ne basti una Infine poi abbiamo l'arco puzzolente Si crea sempre con un arco primitivo Aggiungendo però una rana Le si trovano di solito vicino ai corsi d'acqua Nel video ve la farò vedere E questa qui ragazzi è la panoramica generale Vi assicuro ragazzi che è molto più semplice di quello che vi aspettate Ok guys, allora siamo in questa zona della mappa Che vedete qui in basso perché Dobbiamo creare degli archi e Credo che l'abbiate capito dal video insomma Quelli che ho trovato, vabbè quello che ho trovato per ora Ovviamente è il tipo di arco più comune Che ci sia, che è quello non comune Appunto, come vi avrò sicuramente spiegato nell'intro, perché ragazzi io le cose le spiego Bene perché o, o le spiego bene oppure non lo faccio E basta, per creare gli archi Potenziati noi avremo bisogno delle versioni non rare di Degli archi non comuni Quindi dovremo potenziarli La prima tipologia di archi che vorrei fare sarebbe Due di tipo meccanico Ora dipendentemente da cosa troviamo Eventualmente decideremo come portare avanti i potenziamenti in questo game Il mio obiettivo per ora è quello di fare quello esplosivo E poi quello con le granate ad impulso Però magari se troviamo un Primal Bow già fatto e troviamo delle rane In quel caso possiamo fare direttamente uno Stink Bow Vediamo un attimo Per ora, per il momento, la nostra priorità è ottenere solo componenti meccaniche È proprio la cosa più urgente Ma qui questo NPC, Jules, ce ne permette di avere 8 praticamente subito è di fare subito il nostro Mechanical Bow E ce l'abbiamo, perfetto Ora o troviamo dell'impulso o troviamo il prima possibile delle granate Oh, Primal Bow. Perché se ho il Primal Bow? In questa zona so già che fare. Qui vicino ci dovrebbero essere delle rane. Esatto, ho... ce n'è una qui. Perfetto, scusate animalisti. Con questa rana potrei poter creare proprio la prima tipologia di arco che è lo stink Bow. Perfetto. E ce l'abbiamo. Il primo arco, lo stink Bow l'abbiamo fatto. Allora, per attivare l'effetto dell'abilità dobbiamo tenere premuto e tenere l'arco al massimo. Sparare. E ok, è praticamente una stink bomb, una granata puzzolente, solo con un'area molto ristretta. Cioè, raga, c'ha veramente poco poco spazio, a dirla tutta. Mi aspettavo che facesse danno su un'area più ampia. Infatti, credo che per farlo funzionare dobbiamo proprio, ragazzi, prendere. L'area dove si trova il o proprio il nemico Ma a quel punto si tratterebbe di un danno ad arco normale Ok qua sotto c'è una chest Dai Granate non ci credo Questa per esempio è una bella botta di fortuna Creiamo anche il mechanical explosive bow Allora io quindi tendo al massimo Si attiva l'effetto Sparo Ah ok sulla zona dove ho sparato si liberano diverse granate Sinceramente me lo aspettavo meglio Mi aspettavo che invece facesse l'effetto dei vecchi archi Se vi ricordate quelli delle vecchie season dove quando colpiva per terra Faceva proprio l'esplosione sul momento Insomma come se fosse un po' il vecchio arco P Non lo so però questi due archi non li vedo così utili o forti Va bene Ho sentito però non sparo Ok lo vedo lo vedo lo vedo Ok ora anche lui sa dove sono 178 Bro ti è andata molto male mi sa Vediamo lo stink bombs È sceso, eh Il tizio l'ho distrutto Gli ho dato, un, credo, un colpo di headshot E poi gli ha fatto anche danno alla granata. la granata Ah, no, sta qui Uh Questo c'è l'altro arco, mi sa, raga Vabbè mi dispiace li ho distrutto Sì sì sì questo c'è gli altri archi carino E proviamoli Allora tanto lo stink bow abbiamo capito che non serve a nulla Ah ok ha due primal flame bow Vabbè proviamolo ce l'abbiamo già costruito Tanto vale Per ora ragazzi vi dico da subito che lo stink bow è piuttosto già fuori dalla classifica Usare il flame bow proprio in acqua non è una grande idea però finché gli faccio headshot secondo me sì dai, dovrei riuscire a non farlo curare a posto Il flame bow, tra l'altro, ragazzi, si faceva proprio con una tanica di benzina e una versione primal bow Io quindi direi che dopo possiamo anche evitare di farlo, tanto comunque lo stiamo provando Miseria Vabbè, GG Allora, prima sta zona ci ha portato fortuna, speriamo lo faccia anche ora Ah, ma c'è un tizio, mamma mia, no Non scevole... no, no, no, no Puce la pompa Provo Oppure un mechanical bow già fatto Io non ci credo Ora non perdiamo tempo ragazzi Il nostro unico obiettivo sono l'impulso Ti prego Per piacere Non ci credo signori Ok devo stare calmo Craftiamo finalmente il mechanical shockwave bow Così possiamo anche muoverci un po' più velocemente Ragazzi proviamolo come al solito Teniamo al massimo per attivare l'abilità E ok Questo per esempio è OP E credo che ci convenga raccogliere più frecce possibili di questo tipo Perché credo che le utilizzeranno un poco P90 Eh, devo prenderlo, dai Devo provare a colpirlo, raga Andiamo, dai Ok, finito i materiali Mamma mia, meno la leggera scarso Chi? Oh, uh, sta un tizio Via yeah. Ok, diciamo che questo arco mi sta letteralmente salvando Ottimo Questo cercavo Eh, vabbè, rip, guys Rip GG Ok ragazzi, quindi eccoci tornati nella schermata precedente con il podio. Cominciamo subito a decidere quale arco non farà parte del nostro podio. E credo che sia anche abbastanza palese. Mi spiace. Caro Stinkbow ma tu non farai assolutamente parte del podio. L'abbiamo visto ragazzi fa un danno normale come un arco qualunque E quando prova ad attivare il suo effetto raramente va a segno Ci rimangono quindi l'arco di fuoco, l'arco esplosivo e l'arco di impulso Quale tra i tre va peggio? In realtà ragazzi quello esplosivo senza fare giri di parole Perché ragazzi anche in questo caso un po' come lo Stinkbow Bisogna sperare che tu riesca a colpire effettivamente il nemico E che poi tutte le granate che poi si vanno a sviluppare intorno lo colpiscano ci sta e sicuramente meglio lo stink bow ma a terza posizione poi ragazzi questa è una scelta piuttosto difficile arco di fuoco arco di impulso allora ragazzi vi dirò quel flame bow non mi spiace per nulla è molto utile perché fa un botto di danno se colpisce manda a fuoco la zona in cui si trova il nemico e soprattutto è capace anche di bruciare le strutture quindi io gli do la seconda posizione a dirla tutta perché secondo me ragazzi l'arco più forte è proprio quella di impulso infatti l'ho fatto anche un po' più grande che se mentre quello è infuocato comunque è ottimo per fight in generale per dar molto fastidio ai nemici quella di impulso ragazzi è forte sia perché lo vuoi utilizzare come arco normale come tutti ma ragazzi il suo effetto che permette di lanciare i nemici dentro la safe in endgame o il fatto che ti permette continuamente di scappare folle ragazzi con 30 frecce è come se avessi 30 impulso e per questo credo che sia il più OP di tutti come avete visto mi sono voluto impegnare un sacco Anche utilizzando il mio iPad per cercare di rendere interattivo questo video Spero che anche questo vi sia piaciuto Quindi se è così lasciate un like Prima di lasciarvi però vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto E di attivare la campanellina per non perdere per tutti i prossimi video Noi boys ci becchiamo alla prossima